buongiorno mondo credo di essere sopravvissuto a questa notte di vento e freddo dico credo perché non so se sono io realmente qui a parlarvi adesso devo trovare il coraggio di venire fuori prepararmi, vestirmi e fuori ci sono ancora 8 gradi e' umido, devo farcela, si, sì, mi convinco. La nebbia, ok ok, anche oggi con tutta calma ho smontato la tenda, ho caricato tutta la bici e non, mi, non immaginate nemmeno quanta umidità ci sia, ho le mani rangrinzite come se fossi stato due ore dentro la piscina e Vi faccio vedere se si, se si riesce a capire dalla sella è zuppa e la bici Questa è tutta l'umidità che c'è Per fortuna si sta un po' aprendo il cielo Di là è ancora brutto e c'è vento ragazzi c'è vento ma si parte sono le 7.56 tardino ma va bene ce la prendiamo con calma siamo in ferie cazzo ce ne frega ragazzi vorrei solo farvi vedere quanto sono zuppi i miei piedi guardate un po' e questo solamente per fare la strada nell'erba dall'acqua è umido, è umido, è davvero umido, porca miseria, adesso ho i piedi bagnati e se vento, spero che si asciughino prima che mi, che mi si crepino del tutto, a dopo! Io però ma che discesina figa vi ho fatto fare prima eh? con le lepre che attraversavano spero che si vedano anche nel video peccato fosse solo un po in ombra e quindi per fortuna mi ero messo sull'antivento e però i piedi bagnati con quella frizzantina che c'era in quel boschetto li ho patiti per fortuna adesso ci sono le salite a farmi riscaldare di nuovo le gambe quindi non vi preoccupate c'è sempre da faticare tutti i giorni ma si continua a salire eh? con una pendenza adesso siamo al 6,3% costante tra il 5 e qualche puntina all'8 quindi sapete che quando fatico mi dimentico sempre di fare le riprese sono tipo a 3 quasi 4 km di salita fatta. Contro i due di discesa di prima. Preferivo la discesa. Eh? Che ne dite voi? A dopo, dai. Se no se parlo anche schiatto qui. ciao, ciao, ciao, ciao. ciao. Dopo solo 9 km sono già in sosta, ma solo perché stamattina non avevo voglia di fargli il tè e avevo mangiato solo una brioche, quindi mi sono fermato per un cappuccino e una briochina. Per il subito, ho promesso. C'erano due alternative, quella sulla strada principale, sulla provinciale classica, o quella che suggerisce il buon comut che fa tagliare almeno 3 km facendo una strada di 2, però con una pendenza fino al 12%. Ho detto, vabbè, 2 km e con quella pendenza lì al massimo per un pezzo spingo e per il resto vado. Eh, però non avevo guardato che fosse così. Tutta di ghiaino. Questa è l'inizio della salita, c'è sta ghiaino fine e con le borse e le ruote non proprio adatte, la bici slitta o la slitta bici. non lo so, comunque non si riesce a pedalare per andare su. Farò due chilometri a piedi, cosa ne dite? Vediamo se migliora dopo, cioè migliora, è figa è così, però non da fare con questa bici. Mi lamento sempre, mi lamento sempre, ma basta Giappino smettila lì. <ride> Ciao, a dopo Allora ammetto che come un codardo a un quarto di salita di quella lista errata ho abortito il progetto di percorrerla, ma più che altro perché anche a spinta continuavo a scivolare con le scarpe e rischiavo di farmi male. Perciò ho deciso di fare la provinciale, però guardate un po' Non è che promette tanto bene eh? 15% anche di qua Oggi devo schiattare un'altra volta non è possibile per forza di qua almeno è asfalto ragazzi ma io mi domando ma perché non sono nato come tutti con la passione per i villaggi turistici vai arrivi bevi ti tuffi in piscina a volte il mare se sei il mare fai il gioco aperitivo perché no Eh? prossima vita dai ore 11.54 sono arrivato a Serra Lunga d'Alba esattamente sotto al castello che non credo di riuscire a farvi vedere perché è totalmente contro luce quindi vedete solo là. una macchia nera una sagroma di un castello del XIV secolo e ora riparto punto ad andare alla morra a pranzare magari anche solo un panino visto che trattorie e posti del genere in questa zona saranno cari come il fuoco per le tasche di un povero cassa integrato quindi è ora che mi rimetta in pista perché da qui a là ho un punto dove c'è una salita al 15% di un chilometrino e, e lì perderò un po' di tempo visto che siamo già un po' lunghi è meglio che mi rimetta a pedalare, a dopo, ciao ragazzi! fatica sono arrivato anche al belvedere della morra guardate che figata peccato che ci sia un po di foschia perché è proprio l'una e mezza quindi ora con il sole pieno con un po di velatura quindi si vede male però vi garantisco che il posto è fighissimo qua c'è la piazza tutta gremita di bambini che si rincorrono e starnazzano e Adesso vado giù al baretto che ho già visto, ce n'è due, però uno, quello che sembra più carino col dore interno, mi sa che è caro come il fuoco, quindi vado nel bar classico dove c'erano anche altri ciclisti sportivi però che mi hanno passato in salite dei rangelii che mangiavano, e adesso è il mio, turno, il mio turno di mangiare perché ho la panza lunga oggi! Adesso vado a Barolo. Dovrebbe essere facile, no? E poi scendo verso Fossano. Non so ancora che strada prendere, ma verso Fossano comunque. Perché poi voglio andare a Cuneo. E tornare poi a Torino salendo di là, verso le colline dei, dei Cunesi, di là. Saluzzo e salire di là. Eh, sedo chi tira un po' troppo mi fermo. <ride> panino con le polpettine spettacolare sembra il panino con le polpette della nonna buono con un panino così non ho bisogno quasi della cena quindi il posto è straconsigliato si chiama mangè a la morra sulla strada principale col deor fuori venite panini top seguendo la, la, le indicazioni per Baroma mi sa che era, mi conveniva stare sulla statale cioè con cose... no, no vabbè ma è arrivato qua cioè comincia la strada no. normale sono quasi arrivato dove arrivi? ci sono i Vercelli ma ah, sono sì, <ride> sì. saluto qua i sì sì sì sono, sono partito bici? sono partito da Vercelli oggi è il terzo giorno ho fatto Vercelli alba poi da alba sono salito a barbaresco ho fatto il giro esterminato ah, sì. ho seguito più o meno la bar to bar quella ah. traccia lì Solo che appunto in molti posti è, è così e infatti quando vedevo che era troppo impegnativo per le borse perché sì, sì. serve una mountain bike qua non è che... Eh sì, perché poi adesso è tanto asciutto quindi magari scivoli anche perché è polveroso. Sì, no, appena tocchi i freni inizia. Cioè, poi vabbè col peso appunto non è che la tieni No, certo. C'ho la tenda e tutto, quindi... è eh. Guarda che sono tutti di salite e discese che sono massacranti, però sono venuto apposta per quello eh, qua sì. qua. Io arrivando e da vi Vercelli vi... sono abituato a sì. Risai è tutto piatto la cioè, salita qua... più grossa è il cavalcavia della ferrovia <ride> <ride> <ride> eh, infatti adesso per arrivare a Barolo cioè, ho visto che c'è un po' di discesa poi di nuovo si tira un attimo su eh, da qua scendi fino alla strada laggiù e poi da lì arrivato qua al fondo dell'incrocio giri a destra e tutta salita fino a ah, laggiù Barolo il è quello là? Gruppo di case, sì, con è Barolo. Sì, con è Barolo. Eh, quella salita lì è impegnativa però. Eh, Ho visto c'è un pezzo che dice al 18%, 18% neanche a spinta ce la faccio. Forse eh, è quello lì che dice. Eh, perché è abbastanza ripida. Con, vabbè, con le bike si fa tranquillamente, con il bicola muscolare sì. lì faticato. Provo, senza, beh, bor senza, senza borse ma io sono senza allenamento senza niente io faccio discese e basta eh, così è bello fare così nel senso ti fai portare su dallo ski lift e poi ti butti esatto, giù e via esatto. io faccio... mi piace quello buon giro grazie allora. della chiacchierata e buon lavoro E niente, i castelli io ve li devo far vedere tutti sempre contro luce. Comunque questo è il castello di Barolo. Sono appena arrivato, ho tempo di fare un giro veloce ma non farò tanto di più anche perché Barolo ci sono venuto già un sacco di volte, sia alla festa del vino. Infatti è molto strano vederlo vuoto perché sono venuto con la festa del vino o a collisioni, quindi sempre impestato di gente. Adesso è tutto molto tranquillo, non c'è nessuno che gira. E solo che devo far veloce perché ho appuntamento a Fossano le campane suonano sempre quando parlo e quindi mi mancano ancora una trentina di chilometri arrivare a Fossano perciò è meglio che mi sbrighi che sono già le 4 e mezza passate no, 4 e mezza ha suonato adesso, quindi 4 e mezza a dopo, pedalo, ciao ragazzi Non dormo al freddo con 6 gradi nella tenda con l'umido che ho patito in questi giorni, ma bensì in un BB che mi ha trovato Federico. Che ringrazio immensamente. Il BB si chiama Il Bambuseto, spero di aver azzeccato l'accento come il mio solito, che li sbaglio sempre. È nella zona sud ovest di Fossano, è carinissimo. Adesso vi faccio vedere un minimo la stanza. Questa qui è la singola, penso che si veda il letto la tv, che a molti può servire a me, anche no, climatizzata, e ora vi la devo far vedere il bagno, che è super, anche quello lì, e me lo potrò, mi farò una super doccia, e poi mi devo riprendere, e magari mi vedo con Federico, a dopo. Credo che non abbiate neanche idea di come ci si senta dopo una doccia rigenerante. Uh, bello, profumato, con la super maglietta della ciclocavalcata aleramica. E adesso il compito più difficile della giornata: che non sono state le salite, ma bensì scegliere cosa farmi portare da mangiare. Diciamo che sono andato sulla pizza, e adesso c'è la scelta di due pizzerie. Guardate un po'. Una dove ti devi costruire tu la pizza le basi e poi tutti gli ingredienti però diventa un lavorone cioè un lavorone, adesso non c'ho proprio testa di farlo se la classica pizzeria lanterna con pizze un po' classiche, un po' standard e più facili da scegliere adesso guardo e chiamo e me la faccio portare non so se la stanchezza o se il troppo relax ma questa sera ho fatto un po' di casini con le clip video vi avevo promesso che vi avrei presentato Fede e Fede non ve l'ho presentato ma come prova c'è questa foto qui che documenta il fatto che comunque ci siamo visti e comunque adesso vi lascio dire una cosa da lui della serata che abbiamo appena passato a chiacchierare quindi a te Fede, dici un po' com'è andata Eccomi qua a casa in versione Spragation, arrivo adesso dall'incontro con il mio amico Il Jap, che è partito da Vercelli in bicicletta per il suo tour Cdc e oggi è capitato nella tappa Fossanese, l'arrivo è stato qua nella mia città e vuoi non andarlo a trovare, solo che poi tra una birra e l'altra, una chiacchiera e l'altra, il video avremmo dovuto farlo insieme, ma ci è venuto in mente io quando ero a casa e lui quando era già nel letto probabilmente, e allora se cosa ti dico? Ciao Simo, pedala, pedala, E grazie del tempo che mi hai concesso.